Abbiamo bisogno del vostro aiuto, abbiamo bisogno del vostro aiuto per, fare una, un, per portare avanti una buona pratica antimafia, di quelle vere, di quelle concrete, e cioè aiutare dei ragazzi, dei ragazzi che vogliono fare teatro e quindi cultura, eh, portarli a Casalecchio, politicamente scorretto, una piazza importante perché eh, politicamente scorretto ormai è un evento importantissimo per la regione e per l'Italia perché qui si parla di regole, di legalità, di come eh, fare antimafia e quindi... Portiamo questi ragazzi, aiutiamoli con un vostro contributo, con un nostro contributo a farli venire qui a Casalecchio per farli fare questo spettacolo, per farli recitare e quindi portare anche una, un contributo culturale.